io mi domando come siamo potuti cadere così in basso come la politica ci abbia rovinato in questo modo che hanno fatto del nostro paese la classe politica e dirigenziale soprattutto io mi domando che sarà dell'italia quale sarà il suo ed il nostro futuro sempre ammesso che futuro ormai ci sia non voglio suonare pessimista ma in vero voler essere ottimista in questi frangenti mi parrebbe cosa sa ipocrita i partiti e i movimenti politici hanno tutti fallito e disilluso la gente, ed ormai non ha più senso parlare di destra o di sinistra. Qui si tratta di salvare il proprio paese o di affondarlo, annegando nell'intento. Dobbiamo cambiare tutto, non sarà facile, ma è l'unica cosa che ci resta da fare. E nessuno ha mai detto che sarebbe stata una impresa facile da portare a termine. Questa è la mia breve riflessione del giorno. Alla prossima dal vostro sant'enchan. Chan.